Allora, grazie Presidente. Quest ordine del giorno riguarda appunto l'Istituto di Via Cardinal Capranica, il Don Calabria, nel municipio 14. Eh, noi eh, non siamo entrati nel merito eh, della valutazione delle destinazioni finali di questi immobili, perché come abbiamo analizzato in Commissione abbiamo eh, preferito dare nelle schede... Delle, delle opportunità, dei ventagli eh, sui servizi che possono essere individuati all'interno di questi immobili. Tuttavia già in Commissione, eh, in cui ha partecipato anche il Presidente del Municipio 14, Alfredo Campagna, avevamo proprio dato come indicazione, vista anche la storia recente che ha coinvolto questo immobile, di ehm, favorire quindi di dare delle, tra i criteri del futuro bando che si andrà ad attuare come criterio di premialità quelle proposte che vedranno indicare come funzione prioritaria proprio quella della diciamo della edilizia sociale nella delibera indicata come housing sociale qui nell'ordine del giorno si dà una definizione diciamo di carattere generale come edilizia sociale ma noi eh, eh, voteremo comunque positivamente a questo ordine del giorno perché erano comunque indicazioni emerse in commissione anche da parte del presidente del municipio ed erano eh, tutti in commissione eravamo favorevoli nel preservare diciamo così anche nella futura eh, progettualità queste, eh, questa linea, cioè quella di prevedere all'interno dell'ex scuola o comunque dell'edificio che verrà realizzato al posto della scuola queste eh, funzioni. E, eh, ovviamente noi abbiamo chiesto però ai proponenti di aggiungere una frase che è quella che di restare comunque all'interno eh, degli, degli standard urbanistici previsti, quindi eh, fatti salvi i standard urbanistici che devono essere comunque verificati anche per noi è eh, positivo che su quell'immobile eh, eh, venga data nel futuro bando una priorità a questi aspetti diciamo, eh, sociali, proprio eh, come dicevo prima anche inserendoci nel nella storia recente eh, di questo immobile, volendo fare salvi dunque la finalità sociale di questo immobile, per cui eh, esprimeremo voto favorevole. Grazie.